Eh, grazie Presidente, allora l'articolo 48,1 penso che i nostri predecessori dovrebbero conoscerlo prevede che non si possano trattare temi non iscritti all'ordine del giorno quindi insomma mi sembra, mi sembra veramente antidemocratico intervenire su un ordine dei lavori e voler forzare antidemocraticamente questa cosa cioè, poi eh, diciamo anche un partito che ha un nome che dovrebbe essere democratico, dovrebbe cercare di rispettare quelli che erano i suoi principi evidentemente sempre più disattesi.